C'era una volta un contadino cinese il cui cavallo era scappato. Tutti i vicini corsero da lui dicendo «è una cosa terribile!». Il contadino rispose «vedremo». Il giorno successivo il cavallo tornò portandosi dietro sette cavalli selvaggi e quella sera tutti i vicini tornarono da lui esclamando «che fortuna!». Il contadino disse «vedremo». Il giorno dopo suo figlio cercò di cavalcare uno dei cavalli selvaggi ma cadde e si ruppe una gamba. Al che tutti esclamarono, che sfortuna! Ma ancora una volta il contadino rispose, vedremo. Il giorno seguente il consiglio dell'esercito si presentò per arruolare nuove reclute. e Il figlio venne lasciato a casa per via della gamba rotta. Ancora una volta i vicini corsero a commentare, non è fantastico! Ma di nuovo il contadino rispose, vedremo. Qualcuno di a me molto caro un giorno mi disse, Cici, ogni volta che sei convinta di aver raggiunto la vetta, stai già discendendo. E ogni volta che sei convinta di aver toccato il fondo, stai già risalendo. E allora perché non proviamo solo per oggi a lasciare andare il giudizio di quello che ci accade? Smettiamo di etichettarlo come giusto o sbagliato. Cosa credi potrebbe succedere nella tua vita? Condividilo nei commenti qui sotto, perché come sempre non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme.